Nell'universo di Dragon Ball compaiono numerose divinità, tante che alcuni iniziano a fare confusione sul ruolo che occupano e sul loro grado di importanza. Ebbene, con questo video cercherò di fare chiarezza e di spiegarti come funziona la gerarchia degli dei che compaiono in Dragon Ball. Innanzitutto sappiamo che in origine c'erano 19 universi, un grande universo che ne conteneva altri 18, successivamente 6 di questi furono distrutti, riducendo così il loro numero ai 12 attuali. Ognuno di questi universi possiede presumibilmente una struttura simile, per cui analizzerò nel dettaglio l'universo 7, quello in cui sono presenti Goku e i suoi compagni. Alla base della piramide troviamo Karin un gatto magico che risiede in un santuario dove allena coloro che con le proprie forze riescono a salire in cima al suo obelisco ho deciso di includerlo nell'elenco delle divinità perché è comunque un essere superiore anche se non è una divinità vera e propria Sopra di lui abbiamo Kami letteralmente Dio in precedenza era il Supremo successivamente sostituito da Dende questo ha il compito di vegliare sulla terra e possiede la capacità di percepire l'aura degli tei Cosa che i guerrieri dezza non sono in grado di fare Ai gradini superiori troviamo la divinità dell'aldilà Quindi, escludendo i vari guardiani e assistenti Abbiamo la principessa serpente Collocata a metà del serpentone Non ha un ruolo preciso Ma accoglie chiunque percorre la via del serpente Per addormentarle e poi mangiarle Solo Goku e Re Emma sono riusciti a sfuggirle Sopra di lei, infatti, è posto proprio il Re Emma Appartiene ed leader della razza degli orchi Gli assistenti E ha il compito di smistare le anime dei defunti Tra il paradiso e l'inferno negli ultimi 100 milioni di anni è stato il solo, prima di Goku, ad aver percorso la via del serpente ed essere diventato allievo di Re Kaio. Ora devi sapere che ogni universo è suddiviso in quattro settori cardinali, est, ovest, nord e sud, ed ognuno di questi settori viene assegnato un Kaio. I Kaio appartengono alla razza divina degli Shin, una popolazione molto esigua, composta da appena 80 abitanti. Gli Shin nascono da frutti magici che crescono sugli alberi Kaiju, situati sul pianeta Kashin. Alcuni Shin vengono selezionati per diventare Kaiju. In generale gli Shin vivono una vita pacifica e passano il loro tempo a studiare. Hanno un'aspettativa di vita pressoché illimitata, ma sono comunque immortali, infatti possono morire per cause non naturali. Per esempio, Kibita appartiene a questa razza. Quando uno Shin diventa Kaiju, si trasferisce su un piccolo planetoide dal diametro di poche decine di metri dotata di una gravità superiore a quella terrestre, posta ai quattro limiti dell'aldilà secondo la sua zona. Benché i caio siano guardiani dell'universo, non intervengono in maniera diretta nelle vicende del mondo dei vivi, ne si oppongono in prima persona i nemici che compaiono, preferiscono piuttosto fungere da consiglieri e maestri per i mortali che affrontano direttamente le varie crisi che affliggono i loro mondi. Contrapposti ai Kaio, abbiamo i Macaio, quando infatti uno scene malvagio viene mandato all'inferno e diventa un Macaio. Uno di questi potrebbe essere Darbula, anche se non è stato ancora confermato ufficialmente. Al di sopra dei quattro Kaio, fino ai settori cardinali, abbiamo il Dai Kaio, considerato uno dei combattenti più abili dell'universo. Controlla l'operato dei Kaio. E pare che chi voglia allenarsi sul suo pianeta, più grande rispetto agli altri quattro, debba prima seguire un allenamento di mille anni. I frutti dell'albero Kaiju che presentano un aspetto dorato Danno un'origine a Shin, designati come lei della creazione. I Kaioshin. In tutto sono 7 e dimorano tutti sullo stesso pianeta. 4 di essi, proprio come i Kaios, sono affidati ai settori cardinali dell'universo. Sopra di essi vigila il Dai Kaioshin. E' presente inoltre un Kaioshin che governa il tempo, comporso solo nel videogioco Dragon Ball Server. L'antenario di tutti i Kaioshin proviene da 15 generazioni precedenti. Quando era molto giovane si fuse con una strega per mezzo degli orecchini Potara. Ciò gli permise di acquisire un'abilità straordinaria e perciò, temendo il suo potere, fu imprigionato in una spada leggendaria. Quando sulla terra gli esseri umani iniziavano a muovere i primi passi, tutti i Kaioshin, a recessione del discendente dei Kaioshin dell'est, furono sterminati da Majin Buu. Quando da un frutto dorato dell'albero Kaiju nasce un Kaioshin malvagio, viene spedito all'inferno e prende il nome di Makayoshin L'unico esemplare conosciuto compare nel videogioco Dragon Ball Xenoverse ed è chiamato De Migra. Tra le divinità contrapposte ai Kaioshin, oltre ai Makaioshin, sono presenti anche gli dei della distruzione, che hanno esattamente il compito opposto ai Kaioshin, ovvero distruggere il creato. Di solito, come nel caso di Bills e di suo fratello Shampa, sono accompagnati da un mentore, presumibilmente più potente di loro, con lo scopo di regolare i processi di distruzione, in modo che non esageri. Vediamo inoltre a conoscenza che fu proprio Bills a sigillare Kaioshin insomma nella spada Z e fu lo stesso Bills ad impicciolire il pianeta di Rekkaio del Nord in passato poiché non gradiva il cibo che preparava. Una divinità a parte è Zarama per il settimo universo, il creatore delle supersfere del drago. Ogni universo dovrebbe avere una struttura simile a quella descritta e al vertice della piramide vi è Zen O, -Oh, che controlla tutti gli universi, è accompagnato da due assistenti ed è in grado di distruggere gli interi universi in un batter d'occhio. Il suo compito principale è bilanciare l'operato degli dèi della creazione e quello degli dèi della distruzione.